Oggi mi sento un po' stressato e quindi qual è il miglior metodo per alleviare questo stress? Shopping! Andrò all'IKEA per arredare un po' Barbuto House Ogni cosa di cui indovinerò il prezzo la comprerò E mi sono appena reso conto che devo anche acquistare dei piatti nuovi Buon day! Io sono barbuto ma non ho la barba Eccolo, eccolo Siamo arrivati qua, all'IKEA Prenderemo tantissimo o pochissimi soldi Dipende se indovinerò o meno i prezzi non ti serviva un servizio di piatti nuovi? Sì. Allora, dietro di te ci sono dei piatti. Singoli? Quanto Sim. costa un piatto? Sì, se indovini il prezzo lo compro. Eh, un piatto quanto costerà? Un euro, 50 centesimi. Gira tu. Gattiambo? Prendiamo un piatto? Uno solo. Presi. Allora, se indovino il prezzo di questo, cos'è uno sgabello? Qua la prendiamo, della serie cose inutili che non mi serviranno mai. Secondo me uno sgabello da IKEA può costare al massimo 20 euro. Vediamo. Dov'è il prezzo? Danatamente sbagliato 30 euro un cazzo di sgabello sono serio la mia profonda delusione Ehi, scusa sto viaggiando cos'altro ti potrebbe servire? a casa un bel tappeto tipo uno di questi uno di questi? quello è brutto Uno di questi? questo spaccano eh quanto potrà costare un tappeto del genere? non lo so se indovini lo compri oh un tappeto cioè 100 euro proprio a farla proprio questa cosa dell'IKEA Costa 999 euro cosa? ma avanti nessun tappeto da <ride> IKEA ma che cazzo stai facendo? Eh non vedi sono un po' disordinato Mi sono scordato di sistemarmi Oggi prima di uscire da casa Ho detto vabbè tanto andiamo all'Ikea c'è tutto il necessario Cos'è sì, col coronavirus hanno chiuso anche l'acqua Stai diventata una star eh? Io lo so già Fatti Cosa compra a fare le robe la gente Cioè viene qua l'IKEA c'ha tutto Ehi, Che petacolo <ride> Avevo dimenticato questo particolare che è odioso venire all'Ikea Con la propria ragazza eh? No. Stavo parlando da solo Una cosa che mi potrebbe servire tantissimo è un quadernino Qua dietro di me ce ne sono tantissimi Io dico un prezzo Il primo che riesco a indovinare con quel prezzo Se c'è ovviamente Lo prendo ok? Ok Quindi voglio stare basso mm. 1,50 euro Andiamo a vedere 6 euro Troppo così. alto per il mio budget 2 euro Troppo alto per il mio budget 2,50 euro 1,50 euro Ma davvero? Mio Quindi per ora abbiamo due piatti e un quadernino da 1,50 euro Io ho assolutamente bisogno di uno specchio Perché ho la casa piena di specchi ma non ne ho uno in cameretta ma non ne vedi Visto che ti serve? Ti indovini quanto costa? Lo prendo Lo prendo Ormai gioca quello Avete capito tutti no? <ride> Pensavo... Secondo me costa 10 euro Ok 10 euro pezzo... ma un pezzo solo o No tutto? vabbè eh, non è che ti vendono un quadrato secondo me 3 pezzi 10 euro Va bene giro il risultato dai. 9,95 euro, 4 pezzi, uno me lo regala a loro. Ah. Non so, avrei detto 10. No, eh, 9,95 euro adesso eh. magari dobbiamo fare per 5 centesimi. Le spende di meno? Se no sono stressato, se no mi stresso se non le spendo, io voglio spendere. Prendiamo lo specchio per 5 centesimi ho indovinato, Va ok? okay. Sono uno spacco, 7 anni di figa e eh, di sfiga. <ride> Allora, siamo arrivati nel reparto luci, io ho bisogno di una luce in cameretta e voglio quella lì non ti girare. Non mi devo girare. Secondo me, te lo sparo così, eh. 8,95 euro. 8,95 Preciso. Preciso. Preciso. Vediamo. Vabbè l'hai visto. Dai, non è valido, no? Dai, per no, una volta. Abbiamo no. un bonus. Ma non è valido. Un ma chi l'ha detto che c'è il bonus? bene, fine, tanti soldi li spendo io da solo. Ha capito, ma non è valido. <ride> io vorrei prendere questa lampadina te la butto lì. 6 eh. euro. Vediamo. O 5, 6. 6 o 5, aspetta. 6 ok. Che 5 mi sembra poco, 6? 6 una mia di mezzo, Dove? non c'è scritto lì. 9, 9 euro. Ma il contrario. Ah, <ride> è nostra allora. Allora, amore, visto che sì, siamo tu non. siamo a lì... reparto fiori. Eh, visto che tu non mi regali mai un fiore, mm -hmm. adesso se tu indovini il prezzo di un fiore, quello lì che mi piace. Eh, non no? lo vedo. Eh, non lo puoi vedere. Ok. Me lo compri per forza. Ok. okay. okay. okay che fiore è? E come si chiama? Eh ma dimmi, cioè piccolo e grande... È un medio, un abbastanza grande. È abbastanza sì. grande, allora costerà un 20 euro. Dai, e... hai sparato troppo in alto apposta, no, rifai. Rifai? Eh no, rifai. No, no, eh, no. 15 no. euro. No, rifai. 10 euro. Rifai? Eh, rifai, eh. allora arriviamo. 50 centesimi, no? Vabbè, 1,50 euro. 10 euro va bene, infatti euro, va bene. è giusto quel prezzo? Quale? Quello? Sapere cioè, che io sono esperto, epatito, fissato di candele, quindi questo non c'è bisogno che io ne vino un prezzo perché? lo so, come? 1,80 euro? Quindi... ,80. ,80. quindi ne prendo due? due, cioè ne hai comprate talmente tante che ti ricordi a memoria? Io ogni volta che vengo in chia, prendo delle candele. una cosa così, Facciamo poco casino, sto registrando un video Questo è un vlog di Giuseppe Barbuto, facciamo un poco casino Non lo vogliamo prendere questo qua per Pepito, li facciamo fare il bagno vedi? Il bagnetto Rimane solo questo bianco Se no lo fai, lo fai viaggiare dentro la roba blu Eh no, vedi che c'è il coso dentro, dove lo metti? Lo chiudi? Vabbè lo vogliamo prendere, secondo me costa 4 euro dai, ma secondo me tu bari un pochino, non è impossibile che le va. indomini così tutti. Ma no, tutti, ma va, io barare, eh. io barare, ma, ma pe... no, io barare, eh. io, io. Ma perché non gli prendiamo anche questo e gli facciamo fare le stradine? No, Pepito non è un tipo di strada. No? <ride> è rotto. No, eh? <ride> è utile questo. Eh sì, eh. Ma se non prezziamo adesso prendiamo? Vai! Secondo me può costare al massimo 200 euro! 200 euro? Quanto costerà? 20 euro? No, dai, 50, 50 euro mi sembra una roba sì. grande! Io li spenderei 50 euro per una roba così se fossi piccolino e dovessi spendere i soldi di papà e mamma! Scopriamolo! Dov'è che è il pretesto? 14,90 euro! <ride> Figato, proprio Sad life Spettacolo Questo è bello Oi Oi vieni un secondo vieni un attimo Visto che ho deciso una cosa ho deciso? Ho deciso okay. Tu Domani... decidi Da quando? Dai Dai era una cosa bella Non ti la dico più No dai dai ho deciso che domani mattina ti voglio portare il colazione a letto. Uh, yeah, quindi ho piace. deciso di regalarti questo coso qui. Me lo regali, quindi non c'è bisogno che io indovini il prezzo. No, indovini il prezzo e te lo compri tu. Cioè no, un regalo. Te lo compri tu. Però un Indovino regalo mio. Indovino il prezzo mio. e me lo compro, però è un regalo tuo. Sì. <ride> fammi pensare un attimo. Ok. Ormai i prezzi delle cai un po' li ho imparati, eh, te lo dico. Allora, io ti dico la tazza, te la butto okay. così, 2 euro. E la tazza la prendiamo. Ma io non volevo prendere la tazza. Almeno sì, sì. due su due, le prendo tutte e due. Questo io te l'ho detto i prestiti che ormai io più o meno li ho imparati. Questo è di plastica comunque, no? 10 mm. euro. L'hai so. so. già visto? No. Oh, gatto. Ma davvero? L'hai indovinato? Yeah. Che figato, ti mo' devo portare la colazione a per davvero. Yeah. No, oh. Ehi, che pensi? Ok. Qua siamo nel magazzino, qua possiamo urlare perché lo spazio è ampio. E io ho trovato il pezzo d'oro, il pezzo petacolo diciamo per questo video. Oh, oddio. Ho paura giù. Qua c'è molto di più, qua c'è la mia passione. <ride> ok. C'è la mia passione. Oddio. È un quadretto di YouTube? Falcolore. Sta eh. scherzando, amore, ti stavo riprendendo mentre te lo dicevo. Oh no. Comunque il carrello direi che è pieno. pieno. Ok, sì, sì, sì. Oh. Spettacolo. Quindi direi che possiamo andare in cassa. Abbiamo fatto le nostre spese. Io mi <ride> sento molto meno stressato. Mi sento me molto meno stressato. Ok, l'ansia è passata. No rido perché... Sto per spendere i miei soldi. Mi sento molto meglio. Spettacolo, ok. okay. Spettacolo. <ride> C'è dei problemi, cazzo. <ride> Gengen? -gen? Al volo Ehi Non facciamo questi giochi